Ciao a tutti, io sono Giorgia e sono una psicologa e io resto a casa. Sì, ma cos'è casa per te? Praticamente in questo momento l'intera nostra vita viene a casa. A casa dormiamo, mangiamo, studiamo, vediamo gli amici, facciamo sport. E magari a casa stiamo bene, ci sentiamo al sicuro. O forse in questo periodo stare a casa non è così facile. E quindi noi psicologhe del progetto Kick The Quarantine lo chiediamo a te e ai ragazzi della tua età. Cos'è casa per te? cosa puoi fare per sentirti a casa? E puoi risponderci mandando un video, un racconto, fotografie, collage, sbizzarrisciti all'indirizzo email kickthequarantine e riceverai il nostro rimando personale. E se vuoi condividere, chiaramente puoi farlo, anzi, usando l'hashtag kickthequarantine oppure l'hashtag kicktheatom. Noi fra un po' raccoglieremo il materiale che ci inviate, e produrremo un video nel quale racconteremo quello che avete condiviso con voi. E in questo periodo possono essere tanti i pensieri e le riflessioni che emergono, quindi se c'è qualcosa che per te è importante, qualcosa del quale vorresti parlare, non esitare a dircelo, ogni stimolo è il benvenuto. E quindi iniziamo da questo, cos'è casa per te? E ci vedremo presto, ciao!